Cinque anni di politiche sociali, conferenza stampa questa mattina al comune di Fisciano con l'assessore Teresa Dauria e il sindaco Vincenzo Sessa. Quale è il bilancio delle attività delle politiche sociali al Comune di Fisciano? Sì, cinque anni importantissimi. Ci eravamo dati come obiettivo quello di non lasciare nessuno indietro, di dare una risposta e di ascoltare tutti, e così è stato. Abbiamo creato una serie di sportelli a sostegno delle fasce più deboli, a sostegno della disabilità, a sostegno degli anziani, eh, abbiamo implementato gli asili sul territorio di Fisciano, abbiamo dato tanti servizi eh, alle persone perché. Noi crediamo che la persona debba essere messa al centro della comunità perché solo così possiamo creare veramente la, la comunità, grazie a tutti gli uffici, a tutti quelli che hanno collaborato affinché questo si realizzasse, continueremo su questa strada perché come ho detto crediamo che nessuno deve rimanere indietro, tutti devono avere la possibilità di essere ascoltati e di essere aiutati. Per l'emergenza Covid? Anche per l'emergenza Covid abbiamo messo in campo una serie di iniziative sia con i fondi che ci sono arrivati dal governo ma anche con fondi comunali, aiutando oltre uh, alle fasce più deboli anche i commercianti che sono andati in difficoltà, sia con un, un, un, con un contributo che abbiamo dato all'inizio anno ma anche ci apprestiamo a, a dare un ulteriore contributo di sconto sulla bolletta dei rifiuti per tutte le attività commerciali chiuse durante il periodo Covid. Quindi una serie di iniziative a sostegno non solo delle politiche sociali ma anche a un sostegno economico perché il Covid da, da uh, problema sociale problema sanitario sta diventando sempre di più un problema uh, economico, quindi non ci fermeremo, andremo avanti grazie alla collaborazione e al sostegno di tutta la squadra. I programmi nell'imminenza dell'amministrazione comunale di Fiscian? Uh, I programmi nell'imminenza sono la realizzazione di altri due sportelli che, uh, a sostegno di, uh, delle fasce più deboli, come ho detto un sostegno per le attività commerciali che hanno avuto le chiusure durante le attività commerciali ma ci sono un'altra serie di iniziative su altri campi che metteremo in campo da qua a fine anno. Politiche sociali al comune di Fisciano, ne parliamo con l'assessore Teresa D'Aurio, quali le attività messe in piedi in questi cinque anni? Sì, questa mattina raccontiamo proprio i cinque anni uh, di, uh, di che quello che l'amministrazione SES ha fatto per quel che riguarda le politiche sociali. Le cose sono state tantissime e in tutte le aree delle politiche sociali, quindi interventi per i bambini. Abbiamo avviato un nido comunale, l'assistenza specialistica per i bambini con disabilità, l'assistenza a bambini disabili con difficoltà e ancora all'area anziani assistenza uh, domiciliare per gli anziani e per i disabili, ma molti uh, sportelli di segretariato sociale, sportelli che fanno in modo che le persone, i cittadini quando vengono qua vengono accorti e accompagnati rispetto a quelle che sono le esigenze e le problematiche. È inutile nascondere, l'emergenza Covid ha condizionato le nostre vite negli ultimi 6 16 mesi. Voi come vi siete mossi al riguardo? Sì, assolutamente sì, perché nelle politiche sociali di solito si eh, programmano gli interventi sociali, ma a un certo punto abbiamo dovuto stoppare quella che era la programmazione e abbiamo dovuto rimodulare gli interventi uh, per le persone abbiamo, uh, come dicevo prima pure durante uh, l'intervento abbiamo, abbiamo lavorato anche di notte gli uffici hanno lavorato anche di notte per far sì che ai cittadini uh, che ne avevano bisogno arrivassero i uh, bonus alimentari Uh, sicuramente uh, l'emergenza sanitaria sta per uh, terminare, almeno lo spero, ma stiamo per uh, avere secondo me l'emergenza economica, quindi non ci possiamo um, far uh, trovare impreparati, dobbiamo fronteggiare al meglio questi mesi, questi anni che verranno. Ecco, quali saranno i progetti, i programmi per il futuro? Sì, um, i progetti anche... Eh, in questo comune denominatore è una, uh, una cosa trasversale eh, che noi dobbiamo essere come ho detto pronti perché i fondi del recovery saranno tantissimi eh, saranno tanti anche per le politiche sociali e quindi dobbiamo cercare di intercettare più fondi possibili perché solo così possiamo dare veramente delle risposte ai cittadini in questa ottica è importante fare squadre, il gruppo, le associazioni locali dovrebbe esserci una collaborazione continua e costante anche con le associazioni che vanno sul territorio la stessa università? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Infatti, già l'anno scorso noi abbiamo uh, fatto proprio dei focus group, degli incontri con tutte le associazioni. Io, per quel che riguarda la mia delega le politiche sociali, abbiamo uh, ascoltato, abbiamo fatto come cabina di regia qui noi al comune, abbiamo ascoltato le proposte, ma anche le difficoltà dell delle, sociali, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni formate da ragazzi, eccetera. Ed è di fondamentale la vicinanza con l'università, infatti proprio eh, con l'università, con l'osservatorio di politiche sociali ma anche con il CNR, Istituto Ricerche Politiche Sociali, abbiamo avviato una collaborazione proprio a settembre, ci sarà proprio un evento per promuovere la carta dei servizi sociali.